Eccoci qua in onda, buonasera, benvenuti, bentornati a Punti di Vista. Stasera, come avevamo già annunciato nella scorsa puntata, parleremo di qualcosa veramente più leggero, parleremo di teatro, non che il teatro sia qualcosa di leggero, ma è sicuramente meno pesante della questione giustizia che abbiamo affrontato. Una nota dolente ci ha lasciati Maurizio Costanzo. Maurizio... I nostri, veramente le nostre condoglianze a Maria, ma a tutta la famiglia eh, di Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo è un pezzo della storia della televisione di questo Paese e francamente eh, si, sent si sentirà la sua mancanza. Noi rientriamo adesso nei ranghi e passo subito a presentare gli ospiti. punti di vista, sapete che è una trasmissione, Curata, condotta e ideata da, in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami e stasera abbiamo pensato di dedicare questa puntata all'arte. E parlando di arte non possiamo che cominciare dalla bellissima e bravissima Rosa Miranda. Buonasera Rosa, Ciao, grazie buonasera, per aver accettato l'invito. Buonasera a pubblico. E, e buonasera anche a Massimo Carrino. Eh, io sono un tifoso di Massimo, come sono anche tifoso eh, a voi. Di, di Vabbè, di, me ne vado allora. Ciao, no, no, è, ah, il, tifoso, okay. il tifo è calcistico ah, okay, okay, il tifo okay, è vabbè. calcistico, okay, okay. poi okay. vi spiego anche il perché. Uh. Benissimo, e, entriamo a gamba testa parlando di calcio subito in argomento Rosa conosciutissima artista di, di levatore internazionale. Perché poi io sono amica e la conosco bene, ma non sapeva, Australia, Canada hai girato il mondo, sì. parlaci proprio brevemente di te, sì. intanto la regia volevo quel supporto, grazie. Sì, brevemente, sì, insomma, grazie, io lo devo nominare sempre, ma è così, grazie all'artista, al maestro Mario Merola, io ho conosciuto una parte del mondo con la sceneggiata ma hai fatto chiera. tantissime cose tanto, tanto. Altro, hai fatto tantissimi film tantissime partecipazioni sì, sì. importanti ma lì è stata una bella scuola lì in America sicuramente perché ogni settimana facevamo una sceneggiata diversa quindi è stata proprio una bella ah, invece di sono con Salemme guarda guarda, stanno, stanno mandando in onda famiglia Salemme Show e vabbè noi delle ah, piccole chicche per te non potevamo Grazie, non fare il Grande Bucci Rossa che ha chiappato, lui schiaffami, eh, solo che lui aveva <ride> tanto bella quanto violenta. La gente vuole ridere, ma che belle cose con Maurizio Casagrande! Sì, sì, sono, sono fiera, sono fiera e sono fortuna, mi sento fortunata per aver fatto, dato la mia anima all'arte. <ride> e, e questa veramente è soltanto la fase di esordio. E passiamo, io salto un attimo, Massimo. Passiamo a Lello. Lello Pirone, è, fatemelo dire, è un gigante del teatro napoletano e non solo. Perché Lello ha fatto scuola, Beh. non essere modesto perché questo veramente non ti appartiene, ha, <ride> ha, fatto, ha fatto scuola, ha fatto corsi di formazione anche per eh, giovani artisti, per giovani attori e ha un curriculum veramente con Lello pure ci conosciamo da tantissimissimo tempo e poi quando lo scopri all'amico veramente lo scopri nel momento in cui lo inviti in studio lui già è stato eh, nostro gratitissimo ospite una puntata sul teatro sempre una puntata sul teatro sempre durante la pandemia però eh, Lello eh, tu vanti anche tu delle collaborazioni straordinarie e non, sa non sarò io a dirle però sta cosa, i 25 anni eh, di teatro, del Teatro Totò per esempio, sì. è, è stata anche quella una cosa emozionante, Gino Riveccio. Ci siamo ritrovati con Gino dopo qualche Vai. anno che non lavoravamo più insieme, non ci siamo più incontrati, ma per il 25esimo anno per i festeggiamenti del Teatro Totò hanno voluto ricomporre uno spettacolo dove ci siamo rincontrati io, Gino, che Davide Che c'era già una traccia precedente sotto sbaglio. Cosa c'era già una traccia con, Mass con, scusami, con Gigi? Sì, c'era una traccia, abbiamo rifatto i nostri cavalli di battaglia con Davide Ferri, c'era con... Massimo Masiello, insomma abbiamo fatto uno spettacolo. Sì, Davide Ferri, dire... Francesca Marini, Massimo Francesca Masiello, sì, c'erano sì, un po' tutti, io, sì, sì, io sì, ho sbirciato perché poi ospitare dei pezzi da 90 così in studio e non essere, e non e non, e non essere per lo meno preparato poi <ride> si rischia eh, la graffa come si dice da Ciro a Mergellina e quindi, eh, ecco è buonissimo Massimo, oh. carino. Massimo Carino a me mi fa impazzire oh. quando io dicevo eh, io sono un suo tifoso è perché a parte la stima l'affetto gli voglio bene Massimo è un fruitore anche lui dei, dei social. Sì, ma non, dopo queste presentazioni che ognuno ha no, un curriculum e i geni a me. c'è cioè, tre righe. No, un riga e mezzo. Non è ah, è. No, un riga e mezzo. Non lo dite, proprio, no, non me lo dite. Non lo davvero. Davvero. Non me, cioè, veramente Massimo. vicino, poi trovate vicino a Lello, l'hai chiamato lui gigante e siamo a teatro ragazzi noi eh, dovremmo aspettare io non ma lo voglio tu sai che io ci ho tenuto a sedermi subito no perché, per, eh per, capito la eh, cioè, no. Rosa Miranda Massimo Carrino è un ospite che. Rosa Miranda due metri di tonno, no, ma qua ma abbondano sì. i centimetri io eh, la verità mi no. sono subito assettato no. cioè, evitiamo ti rende, ti rende enorme un gigante il bagaglio artistico che ti sì, porti a dopo sarà talmente pesante no, che ti fa piegare un in del corso. che ultimamente sto con la cervicale inguaiata. Quindi ma a guardare altrimenti. Rosa in piedi. Massimo Carrino che dice che ho scritto tre righe di lui, guarda, voglio no, farlo vedere no, sopra. No, no, no, no, assolutamente. Un no, per Le, Io sono partito io. dalla fine con te, sai ah, perché? Eh. Perché questo fake page a me mi fa morire. Ah, no, ma è ma una collaborazione bellissima e vorrei che tu facessi una piccola, proprio un piccolo esordio e poi facciamo degli approfondimenti no, ehm, questo nasce ecco qua prima lei lo faceva riferimento alla pandemia eh, e quindi nasce proprio durante la pandemia questa idea con Ettore Massa che noi ci siamo visti, eh, sì, quando, siamo visti quando stavamo sì, sul ne, parlavamo prima, sì. Sì, ne parlavamo prima di una puntata che facevamo proprio sul teatro di cui parlavamo, della pandemia tra parentesi noi eravamo in scena al teatro Totò con oh. la scommessa che dovesse sospendere, sospendere il... il... dovesse sospendere la tournée dopo la prima ho settimana è eh, tantissime date perse tra parentesi <ride> eh, quindi non parliamo delle date perse quindi. Eh, e quindi che cosa è successo? è successo che durante la pandemia come tutti quanti sanno si è fermato un po' tutto Nel, a cavallo tra la fine della pandemia e l'inizio del post pandemia in realtà è come fossimo ancora in pandemia ma in realtà è post pandemia abbiamo avuto insieme a Dettore Massa quest'idea di eh, sfruttare eh, quello che oggi è il mezzo di comunicazione un po' all'avanguardia è quello dei social. Bisogna Anche che quello che entra veramente in tutte le tasche, oltre le case. Perché era ferma la televisione, era fermo il teatro, quindi l'unico modo per cercare di tenere in vita la, la, la nostra parte creatività. Ma parte per gioco sta cosa però. Eh? Parte quasi per gioco, no? Parte fake per page. gioco, parte per gioco. Al perché improvviso. fake page? Dai. Fake page perché a un certo punto noi abbiamo eh, pensato che il fake, soprattutto eh, nel, nella comunicazione... Nell'immaginario collettivo, nell per il periodo di fake news, di fake questo fake, fake page ha fake, fatto... Il fake è sempre quello che attira un po' le, le persone, in realtà le persone sì. guardano delle cose non vere... Le considerano vere, ma quello non, non è vero. Sono boccaloni, eh, esatto, eh. Non, però ci, ci voglia credere, ma non ci crede Quindi il fetto non, non, quindi... eh non è vero, ma ci credo. chi eh. lo diceva Lello? Ebbene, non è vero, ci credo. Dai Pepe. De Filippo. Grazie. No, eh, ti, ti ho visto un attimo Peppino in però, eh. perché parlare di De Filippo viene subito fuori, Eduardo. Eh, eh, infatti, eh, la mia bisogna stare eh, attenti. Mi ero, eh. mi ero fermato eh, no, un attimo Continua, no, no, no. No. e quindi eh, nasce questa idea tra parentesi ha avuto un buon riscontro grande riscontro, piano piano uh, tanti riscontri sui, sui social sul web arriva poi la televisione comunque... avevamo un, ognuno di noi Dominiamolo avevamo... pure perché non ci sta seguendo ma... tra, tra parentesi adesso è a teatro con Salda Vinci quindi è in tour con eh. Salda Vinci quindi stasera c'è un spettacolo a nuova altrimenti sarebbe stato qua da noi sicuramente sì e quindi con la fabbrica dei sogni. E quindi nasce questa idea, va avanti, arriviamo in televisione eh, e dopo una stagione con grande riscontro anche televisivo. Eh, siamo uh, alla seconda stagione uh, sul, sul, su un'emittente, non so se la posso nominare, l'emittente su Assolutamente cui siamo. non siamo gelosi. Eh, no, però siamo su Telecapri. No, stiamo, parlando, stiamo sì. parlando di teatro, quindi parliamo quindi, anche di televisione. Sì. Io non mi sono mai posto questi problemi. Siamo, siamo su Telecapri, quindi una, una grandissima soddisfazione che ci ha dato tra parentesi è nata una società di produzione cinematografica e televisiva, proprio guidata da Ettore Massa e da, e da Massimo Carrino. Quindi a, a oggi Massimo siamo diventati Carino, poi anche produttori di noi no, stessi. Io voglio dire una cosa importante, guardate, fatemela dire. In presenza veramente, io li considero veramente, a parte le battute, dei giganti del teatro e anche del cinema. Eh, la Campania purtroppo ha una vocazione teatrale na, spontanea, come quella la musicale. In Campania non si fanno più produzioni televisive. A fare produzioni sono rimasti 5-6 gruppi. Io ne, ne faccio, faccio per il terzo anno Scoppiati, che è una produzione di Telea. Però dico, sono rimasti 4-5 gruppi, io parlo di quelle grandissime produzioni che si facevano una volta anche alla RAI, faccio per dire, è stato svilito proprio questo comparto, tutto trasferito a Roma e a Milano. Quello che si faceva su RAI 3 è passato su RAI 2 e la campagna in Napoli, ancora una volta viene fuori la mia anima meridionalista e la campagna è rimasta fuori. Ed è proprio grazie a questi coraggiosi, a questo... Collastro pollastro che mi sento io un pollo perché io faccio ancora produzioni, Massimo fa produzione, Lello fa produzione però dobbiamo sempre arrancare fare come diceva mio nonno che è nato a Parigi e voi lo sapete bene e botte che piera per realizzare delle cose che potremmo realizzare più eh, serenamente sì, se sì. Eh, le, le istituzioni eh, eh, fossero leggermente, parassero? fossero un pochino più attente a chi veramente ama il lavoro dello spettacolo a 360 scusami di no, questa no, parentesi no, no, necessaria. Eppure è pure vero che la televisione, forse, mi confermeranno sia Lello che Rosa. La televisione che noi abbiamo avuto in campagna era una una bella televisione oh, bella eh, è televisione. stata una, uno spartiacque, la nostra esatto. no, televisione, una bella, una bella, brav, bella televisione. dimentichiamo che noi abbiamo televisioni private però in parecchie cose ci siamo fatti portare via proprio le tele telecamere Bravo. Eh, eh, grazie a zio, c'è uno zio italiano che <ride> no, ma poi, ha capito, uh, tele ha capito. Guardate, i telespettatori vedono lo studio vedono tre per, ma, chi, stanno dicendo. stiamo dicendo delle cose che, sono, che toccano anche voi da casa Quindi, lei ha detto una cosa veramente forte, no? S'hanno portato pure il telecamere. Eh, ma quella eh, verità ormai si sa. C'è sta, stato un saccheggio, un saccheggio, e me ne assumo la responsabilità, eh, delle cose che dico, della produzione meridionale. Perché da Napoli in giù si contano sulle dita di due mani? Chi fa produzioni? Mentre invece poi ci stanno i coraggiosi, gli eroi, io così li definisco, che amano e poi ci torniamo poi nella seconda parte su tu chi sei, impara l'arte, il titolo della, della puntata è impara l'arte e puntini puntini puntini tutti direbbero e mettila da parte e del, perché sta gente si fa in quattro, lo abbiamo vissuto nel periodo pandemico e poi al primo problema ad essere tagliati sono proprio gli artisti certo, e questa bellissima. è una cosa dolorosa per la storia, per la cultura, perché il teatro, la televisione non sono stati solo degli spartiacchi, sono stati dei messaggeri di storia, di informazione e di notizie. Scusami ancora. No, no, no, assolutamente no. E quindi nasce questa cosa, tra parentesi ti dirò di più, parlavamo di teatro prima, l'anno prossimo stiamo preparando anche la produzione teatrale di Fake Page, quindi... Uh, ecco, come e pensate anche un po' alle attrici napoletane <ride> quindi, che bravo. spesso accadono delle Beh, produzioni tu a tu Napoli sei? e vanno a pigliar Roma brava cioè, Rosa tu eh, sai che ti abbiamo in cantiere Giulietta e Romeo eh? tu eh, c'hai no, no, una compagnia eh? eh. non mi sbaglio No. Oh, no, Massimo, spesso no, accade no, no. questo. No, televisiva sì. Sì. Questo. però sì, l'anno prossimo sì. abbiamo intenzione di portarla allora, al teatro. Allora, io voglio Puoi essere invitato categoricamente a questa cosa teatrale di Massimo. Non voglio sapere ragioni, sì, voglio assolutamente, venirci. Assolutamente. Allora, noi abbiamo detto che non parleremo dell'artista, perché l'artista, l'ho detto in esordio, è, è pluridecorata. Sarebbe un generale se fosse un militare No, no, io, io non Io voglio parlare della in... donna. Sì, Fammi parliamo della donna. voglio parlare della donna. Parliamo della donna. Questa donna si è sposata. Ah, ha vabbè, avuto una... è, cosa, è stata la cosa più bella, bella. dell'ultimo periodo un matrimonio della mia vita. Principesco, <ride> questa donna ha avuto un matrimonio bellissimo e devo dire anche gli abiti veramente meravigliosi. Alessandro Angelozzi, sì. An Alessandro Angelozzi, sì. Ma... Ah, ma ti sei informato? Ma com'è? Eh, però non sei venuta al mattino Alessandra è quella che è la sinistra anche di Belen no, Ale dove. bravo, Alessandro Angelotti eh, sì, Alessandro, sì, è Alessandro, scusa. poi trucco e parrucco ah, sono no, state no, affidate a Nello non Anello. ce ne frega niente, a me mi è piaciuto l'abito eh, a stato... e Sara Lombardi <ride> di qui nero app up quindi ti, ti sei proprio... Sbizzarrita? No, mi sono... Anche per perché me, Cioè, Io ho avuto un matrimonio, principesse, lo sappiamo. Principesse quali ospite? Si ossi. nasce. No, uh, cioè, uh, un osp ospite una principessa, no? Uh, più di una, qualche contessa, principessa. Da Roma, sono per, arrivate? Sì, sì. Guardate, sì. Perciò dico, no, una, una, è una piazza io meravigliosa. Io ho voluto, Sergio... Gli amici in quel momento... Ma che cappella che, che uh, sono, eh? Molto, mo io ti amo per questo. Sì. Eh, sono il suo comico voluto, inglese, così mi definisce questo. Io ho voluto solo le persone... Uh, che, mi diano, bene, che volevo bene veramente. che mi volevo, a me non mi ha invitato. Cioè, uh, no, io sono in Milano e non sei venuto. E, e che C'è una aula. stima, c'è un aula. amore, uh, anche quelle che, che mi erano simpatiche in quel momento. Sì, io non ho mai devo fare sto dovere o devo fare questo. No, io ho detto, io voglio solo le persone che mi fanno stare bene e così è stato, ho voluto tutte le persone a cui voglio bene ed è stato un matrimonio semplice, nella semplicità totale ma fatto Però, di tanto amore, tanta emozione sprizza la gioia perché in qualche Molta presente ha detto è stata una cosa veramente molto bella sobria ma molto bella sì, grazie ed è vero e io ho, spia, io ho fatto senti, la spia cioè, come... io non ve lo posso dire ma noi dietro le telecamere dietro le quinte ci sta il corazziere che è il consorte di questa splendida donna Quindi, è... poi ci siamo divertiti è, sta, è stata una bella io un ci sarei venuto ma in quella fase eh, lui e lo sapeva. So, ovviamente eh, stavo, stavo, altrove. stavo altrove io stavo... mi proposi come chierichetto eh, e non sapeva perché ho No, poi, me, Allora, <ride> adesso sta meglio... noi in... siamo stati con suo, in TV e nel Io e lui siamo stati con due volte. No, due parla di volte. Parlatemi di che... questa cosa. Sì, sì, eh, siamo non stati... l'ho trovata questa cosa. Eh, eh vedi. E eh, no, eh, dimmi di che si tratta. Eh. Ho fatto una trasmissione in RAI, per due volte ci siamo incontrati Andiamo... sulla... in trasmissione. In trasmissione sì. com'era la trasmissione? Sì, per, detto, per detto finale eravamo cioè, con Due volte. Allora, io mi sono voluta mettere alla prova in quella trasmissione. Un mi Don chiamavano tuo. continuamente, ma io rifiutavo perché dicevo, boh, non lo so. Eh, poi mi dicevano, guarda che devi imparare un copione così, cioè vai in giornata, devi imparare una cosa così durante proprio tipo due ore lì, devi imparare tutta questa cosa. Ah, cioè, ma no, però mi devo mettere alla prova. E così è stato. Poi sapendo che c'era… Il mio amico dico: Vabbè, è fatta. Infatti siamo divertiti. Sì, eh. sì, sì. ci siamo divertiti a morire, poi ci hanno chiamato in seguito. Spesso abbiamo, a, a, abbiamo dovuto dire uh, che eravamo impegnati in teatro, però certo. quelle due volte ci siamo divertiti da morire. Ah, ci vediamo vero, fra due vero. minuti esatti, in come a la minuti. pubblicità. Ok, ok, vai regia. Non è bello?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 081-1933-8714. Eccoci, eh, il bello della diretta. Stavamo, stavamo come si dice a Napoli, mormoriando. <ride> però non diciamo chi. allora. Io voglio partire da Massimo perché c'è una frase bella di Massimo Carrino quando far ridere e sorridere ti riempie la vita. Quando accade questo Massimo? Questa è una frase tua. Sì. Eh. Perché quando, quando diciamo sei sul palco, perché poi in realtà poi parliamo noi di televisione, però il palco è il palco. No? Quando sei sul palco contatto no? esattamente. con esattamente. Quando sei sul palco tu rappresenti la vita, certo. questo rappresenti. Eh, mi correggono se sbaglio Lello O Rosa quando tu sei su, il palco è, è, un, è un posto se per me sacro, nel senso che non, bo, non va profanato, va rispettato, va rispettato e rappresenti la vita. Quando rappresenti la vita, e, e la gente, per, per, chiaramente per, per noi che eh, facciamo l'attore drammatico, l'attore comico, la gente si diverte, e tu fai, riesci a strappare un sorriso alle, alle persone. Ma per me è, sì. è qualcosa Beh, di impagabile. Tu mi devi, mi devi eh, veramente spiegare queste cose, e casomai confermare o negare. È vero che l'attore comico poi nella vita è un uomo triste, una persona triste? Allora, io ti dico io come su? So. No, tu ti dico, sei... no, ti dico, no, ti dico come su. So. Allora, io sono ipocondriaco, e lei non lo so. sa. <ride> Giuro, è ipocondriaco. Lei lo ma conosce. È allora, ipocondriaco. Noi sì. parliamo proprio. Quindi l'ipocondria ti porta un po' di tristezza. Cioè, io non ho capo che fa una tacca cioè patrice, cioè, voglio dire, Un no. po' come me che ho chiamato il notaio per l'influenza, il prete, tutta la famiglia, Ma io sono, cioè, io... ma no, ma la faccia dei familiari una volta. No, no, no. <ride> ma meglio il mio medico che tra parenti sono molto fortunato perché il mio medico è il mio compagno di classe. A me è un amico lui... mio anche, io chiamo 7-8 ore di giorno. forse esagero. Ragazzi, no, ragazzi, ragazzi, non stai esagerando, ma lo lui garantisce. lo sa perché durante le prove dello spettacolo lo sa che Ma ce ne ho... stanno tanti attori che hanno questo problema. Sì, Carlo perdone è uno dei tanti, però. ma anche lo stesso Bucci ma ce ne sa bravo esattamente Rosso è un marema, sì, sì. Io l'ho intervistato tante volte. Bucci è uno degli uomini più tristi del mondo, dal però poi punto succede vista. una cosa, una cosa ancora peggiore. Ehm, no, io, io gli voglio bene per l'amor di Dio. Lui lo sa, lo stimo tantissimo anche come artista però francamente è, è sobrio no no è triste è, chiaro, è, triste. è sobrio però, è sobrio. però, però devo dire sinceramente Sergio poi eh, si, la, la situazione eh, con me si aggrava anche sai perché? perché se per esempio Lello in questo momento cioè, ha il mal di testa ok? E mi dice no ma mi fa male anche mi fa, mal mi da fa male pure a te io ci faccio la prescrizione cioè ah. io credo fermamente ah. che Berdone, ci possa dare la terapia perdone schissimo problema quindi, <ride> quindi è una cosa comune solo agli attori o anche no. nella vita normale no. tu pensi che il sia. Un... che esiste, il eh, esiste esatto. eh, Non ci sono categorie. È una mezza, eh. è una mezza patologia. Però, eh, no, eh. dato che questa è una mia interpretazione, attenzione: dato che noi attori ehm, amiamo in maniera eh, speciale la vita, siamo attaccati alla vita perché in, siamo innamorati di quello che facciamo, probabilmente il, il grado il di ipocondria è leggermente superiore. Questa è una mia interpretazione, eh? tua molto personale, no, personale, chiaramente. Siamo fortunati eh, perché facciamo un lavoro che veramente. Tu preparati perché te, che, tu, che devo fare. Tu preparati No, ma la cosa strana è. La... un film bellissimo che stai per fare. Allora, sto per fare? No, sai. Ah, no, grazie, no, quindi avrò lavoro prossimamente. No, il che che, prese, la produzione è stiamo tua. presentando <ride> e poi facciamo. No, <ride> okay. stai per fare, stiamo per mandare in onda, volevo dire. Okay. Allora, Lello, io poi guardando un pochino i fatti tuoi, attore cantante, ballerino, regista, autore, insegnante di teatro. Di tutti questi tu chi sei di più? No, l'attore. Sicuramente l'attore in generale. Come nasce l'attore? Nasco a 17 anni, diciamo. ah, quindi è poco? Poi ne hai 19, parti del bravo, servizio militare. No, perché perché tutti gli sta ancora me... in fase di crescita, ah, bravo, vedi? No, veni... Guarda, <ride> questa donna è tanto bella quanto perfida. Io tu ho sei... detto, io non ho freni e non ho filtri Tu sei perfida. Okay. Ah, ma il ah, per lui mi cui... ama per questo. Bravissimo, il ah, motivo ah, per cui. Ah, tu devi ah, sapere che. Io... Crudelia, crudelia De Mondo. Crudelia tu... De Mond, ha allora, ancora un nome. Crudelia. Ti svelo una cosa a me se in scena mi metti a un attore poco più alto di me non mi piace a me le attrici hanno estrava e gli attori hanno estrava bravo, bravo, perché, perché so, il tuo punto sono, di forza come sono un comico io so Ci che, che quando io mi, metto, mi vado a sistemare vicino all'attrice soprattutto e l'attore è alto lo dimostra il fatto che con Corrifiecio ho lavorato dieci Gino anni e eravamo diventati... Sì, sì, eh, anzi, sì. ciao Giro, in bocca al lupo ho un calo di idee. Bravissimo, cioè, hai capito? Eh, Quindi sì. diciamo che ho fatto, negli anni ho fatto diventare una forza sì. i pochi centimetri, ovviamente. Gioco forza, magari sono certo. stato più alto... Un arrivo. pochino al Renato Raschel, diciamolo. Ho anche girato un film in Toscana a Firenze, eh, la vita di Renato Raschel. Un... Ah, la sua eh. statura era la sua forza. Perché lui ci giocava Ragazzi. il capatazzi, il... Ma è da intelligenti. Tant'è che, tant eh. che io il corazziere lo tengo nel mio spettacolo, mamma eh. ti ricordi quando eh. ero piccoletto eh. che mi picoleva la scaletta pantaletto, come sono cresciuto, mamma, mia devi vedere. Figurati che faccio il corazziere. Eh. Cioè Bellizio. la tengo nello spettacolo faccio. Quando dovrebbe scattare <ride> l'applauso dalla regia. Scatta Scatta dai. Da Sai che nostra. io giro con piume e pagliette, ormai sono tre anni, di produzione mia di, della Cretella che non è ancora venuta siamo in giro tutta l'estate con Piume e Paglietti. è uno spettacolo dove io ballo, recito, sketch, canto. Perché il mio incontro con Don Lurio mi fece cambiare marcia. Io incontrai Don Lurio, Studio, un una figura straordinaria. Lui che era un, era un coreografo. Lui nasce coreografo. Lui è un coreografo, eccetera. Per cui lui tutto ciò che si faceva era, dovevi ballare e dovevi cantare. Cioè, Solo noi attempati no. ce lo ricordiamo perché se parliamo no, con un ragazzo diciamo no, Don Lurio cioè, sì, posso sì. garantire ma, che camminava a Roma, i rapper, a Roma erano eh, abituati a vedere Don Lurio buonanima che camminava ma a Napoli con Don Lurio non si poteva camminare eh. perché ci fermavano ogni, ogni due metri Dovevamo fermarci e fare foto. Io, sinceramente, il suo spettacolo, quello che stanno facendo già da un po' di tempo, che è il Varietà, che io amo, certo, e mi ricorda molto il periodo che io facevo con Rino Marcelli e Isa Danieli Benissimo. Cioè, era una, la cura di mamma l'Aldo ah, cioè, Osiris. So. cioè Io mi divertivo Sei un un da Bando morire. L'Aldo Osiris, come personaggio. Uh, ma no, questa cosa di essere al centro della scena... No, sul palco sono molto... Eh, mi eh, sono imponente. E devo dire piace, che... No. Devo Vabbè, dire, oltre cioè, alla stazza proprio caratterialmente Nella vita normale sono la persona più semplice... Il cagnolino. Sono, in braccia, cagnolino però, il cagnolino. Il cagnolino. Il al bar. Sì, sì, sì. Però sul palco... Ehm, però devo dire che lei è molto, molto, ma molto più bella di, della, della, della Fubanda Osiris. No. Oh, grazie, no, ma quello è vero, non è certo. Quella è una, è una bellezza nordica, no, no? È, è, la è la maturità che mi sta no. dando questa. Non bellissima questo Io voglio grazie, un supporto mille, dalla regia perché, perché stiamo, io che vi avevo detto di spegnere i telefonini e qual è ecco, quello che vedi? Che è, è sempre lui è, è, Fantozzi. Fantozzi. È sempre lui fa i eh. disastri. Fantozzi, allora, eh, volevo un supporto dalla regia perché ho qualcosa. Della signora Miranda, che vorrei far vedere. Vuoi parlarci un attimo di questo film? C'è stata una conferenza ah, sì, stampa. Sì. Uh, ieri c'è stata l'anteprima, eh, io mi fa riferivo parte a prima. Sono... c'è cioè anche in questo film, però diciamo che. No, no, no, non ce l'abbiamo, fa niente. Abbiamo... Ah, no, no. Lo spezzone che mi hai mandato, quindi non no, è il film. No, no, quello è il mio showreel di tutti gli spettacoli. Ah, di ok, Monzalemme, ok. Uh, facciamo eh, scorrere vari, uh, quello là, facciamo scorrere... Sì, le... possiamo anche scorrere, però ci tenevo a dire che uh, questo film Kn che è Custodi di Napoli Est, Est. è un film parliamo scritto da... Parliamo della produzione. Sì, sì, sì, è un film scritto da Ivan Rico e diretto da Ivan Rico con la sua interpretazione pure, perché fa un ruolo, con la distribuzione di Mediterranea e, e movie production. Uh, mi è stata data carta bianca e fiducia per il mio personaggio, che è un Anche personaggio, purtroppo, detta... Oh, o masculina, o masculona, Co eh, cosa te, sì, dici, perché dici. è un personaggio molto forte, molto duro, il, il film parla di una storia vera di un quartiere della provincia di Napoli, Napoli Est, e non è stato romanzato, quindi è nudo e crudo come com com così com'è nella realtà, eh, in effetti eh, è, è molto forte come film però io penso che l'informazione possa diciamo. essere sì, mh, che, che, che venga estratto proprio il lato positivo che chi fa certe cose ti, ti porta poi ecco, alla malavita eccetera laddove c'è il denaro facile ah, sì. e ovviamente eh, c'è questa brama di potere per e cui eh, il mio ruolo, il mio ruolo è, sono questi quattro fratelli quindi tre maschi e io donna e donna ti assicuro donna anche se sta ma, scritto ma roso mio. masculona ah. ma perché semplicemente ho atteggiamenti che sono molto forti molto la violenti, stile. molto crudi e so, so, inizio con, con la dolcezza però poi questa, questo personaggio si trasforma perché vede appunto il guadagno facile della malavita e quando gli toccano la famiglia inizia ad essere fetente, malvagio insomma cattivo come, eh, come personaggio Quando però ti ripeto, è forte uh, ieri sera abbiamo avuto l'anteprima um, ci sarà ancora una settimana al Magic Vision a Casal nuovo e poi sarà in giro ieri <ride> era pieno e no, era una cosa bella da vedere dopo che la che pandemia mi hanno detto che è stata veramente una bella, bella una bella c'è bella, bella, bella, bella. stato un bel pubblico, hanno applaudito da morire Diciamo, ad ogni intervento bello degli attori c'è un cast, Lello Pirone c'è Tommaso Palladino, Adriano Piccolo Walter Lippa eh, insomma un bel po' di Antonio Bonomo, un bel po' di artisti un buon un, un, un, un buon parterre, come, perfetto, sì, sì, perfetto. Devo dire, speriamo che eh, certo no, deve essere successo, come sì. esempio a riflettere eh, solo l'informazione ti può portare laddove c'è informazione bisogna, vuole, ecco, vedi, il fatto uh, che il teatro, il cinema la televisione sono veicoli. Sì, ogni tanto dei... la vogliono ammazzare. Esatto, la sono, cultura, sono messaggeri, però, sono Fortunatamente. A me mi ammazzano degli ammazzano sì. Amore, io muoio. Sì, no, sì. Muoio male. davanti ai suoi occhi. Io, nel Ma come film. mai? Qual è il... Io facevo il cassiere... della mala? Sì. sì. Come sì. sempre i cassieri, poi sì, eh, sì, fai... il la cosa che fare i soldi facile poi ti porta e viene ammazzato, oh, a essere ammazzato eh, e fai scema. una brutta fine ma cosa da pazzi però sì speriamo no, no, dai no, andatelo non, a vedere KN. non c'è più, più religione non c'è più rispetto per i cassieri di una volta no bravo <ride> Lello, però fatti dire una cosa tu hai fatto veramente tanto un aneddoto bello non quelle cose televisive per ma qualcosa, proprio una cosa che ti ha toccato nella tua lunghissima carriera vale anche per te preparati e che ti è rimasta una cosa divertente una cosa. qualunque sia qualcosa che ti ha toccato tanto e che ti è rimasta che ogni tanto la tua mente si gira e ci pensa c'è innanzitutto sì, ma ce ne so più di una che mi fanno che mi fanno, mi fanno un aneddoto stare. proprio un aneddoto un aneddoto teatrale No, no anche se è etnografico, voglio dire. Sì, simpatico, simpatico, mi fa sorridere sempre perché quando penso a, a, a spesso mi capita di pensare a Palermo, che è, è una delle mie città favorite eh, nel Girodici, giro della tournée. Catania. Perché adoro, adoro, Palermo. Sì, anche Catania, ma adoro Palermo. Con questa, adoro, questa campagna duce sì, Noi teatralmente di solito a Palermo si va al massimo che è accanto al Teatro Massimo al di lirica di Palermo. Cioè, un che sta qua e un Massimo sta qua. Sì, per cui sì. uno si chiama Al Massimo e uno è il Massimo, massimo di la... Per cui io stavo Quindi al Quindi dal Massimo si passa al Massimo. Sì, perché... La stanno hai cioè, capito? Tipo Palazzo qua e ci sono. Però si fanno così. spettacoli di... diversi. Una parte a me, si fa la eh. Il Massimo di, me, la di, di Palermo è un pochino il fratello del nostro San Carlo. Sì, diciamo. Dove hanno girato la scena sì. finale del, del padrino. Comunque, io viene un amico avvocato che si trovava in Sicilia e dice ti voglio venire a vedere dove sei al massimo. Ti lascio gli accrediti, io gli faccio, io gli lascio l'accredito. Ma ah, certo mi arriva un telefonino stranamente ancora acceso perché i camerini stanno giù no, al massimo, sono... lo sai, sono lontani dal palco, sono... che... Ma se io sto qua, ma non c'è spettacolo? Ma tu hai lo sai? Ma comunque non ci spettacolo. Hai il massimo. Io sto qua al botteghino <ride> del Teatro Massimo vado fuori io stranamente con Gino, vado fuori che non si fa eh, ma guarda Andrea che non ti vedo ma che ho visto un proprio un coppiscale <ride> coppiscale che <io ride> non giusto alle scale dalla vetrata io riuscivo a vedere ah, le scale si vedono le scale e lui con la moglie che andavano avanti no. in terri vabbè questa è bella, bella roba l'opera lì che l'anno che bene, ma che stanno si facendo si chiamano nicchiù a e questa ogni cosa che io penso Palermo sta, sta di, sai, i, i, i nomi di te a Pecongino ne ho una quantità enorme di episodi. Ma Pecongino è difficile non averne perché Gino, eh, abbiamo fatto una cosa insieme a San Giorgio a Cremano. Con, cioè, G, con Gino, con Gino ne, ho, ne ho cioè da morire con quella ragazzo è con Gino ne ho una bellissima che fatto della, mi... della pipì quando è ospita a casa d'altro che si sente il rumore lui apre tutti i rubinetti tutta la, è una cosa che mi ha oh, fascinato con Gino è, ne ho tantissime ne ho, Massimo come dai no, sono, sono due episodi tra cui uno riguarda proprio Lello uno riguarda lo spettacolo Abbiamo fatto insieme lo ricordo benissimo io una, eh, io sono molto ansioso, oltre a essere proprio però, sono proprio un guagliato. Sono molto ansioso, poi sono molto critico con me stesso Sono uh, oh, tra lo attento. dire, guarda, io... un attimo. Vuoi, vuoi dire che genere di attore sei? Ai nostri amici da casa? Uh, non lo so neanche io. <ride> no, <ride> ufficialmente, ufficialmente: <Non lo> so. <ride> Roger è un attore. <ride> <ride> Beh, io mi rendo un po': osomico, osomico. Ma è un attore comico allora, no, eh, ansiolidino allora, allora sono due gli episodi uno riguarda Lello che io eh, ero dietro alle quinte mi, mi, dietro alle quinte io praticamente sono cioè se mi parli in un sente proprio Cioè, ah, nel senso bene. qualsiasi cosa mi dici perché io sto praticamente immesso non tanto nella mia concentrazione ma nella mia paura totale. Ah, e allora, quindi Lello, ancora di mello, emozioni no, sì, ma, ma, non posso dirlo ma uh, di più e mi viene Lello mi guarda eh, non so se, lo, se se lo ricorda e mi dice una cosa che devo dire, devo dire la verità non tutti dicono poche persone dicono lui è venuto vicino mi ha detto, mi ha toccato e mi ha detto, ma oh, tu sei bravo vai sì. E devo dirti che in quel momento io mi sono eh molto bene. molto tranquillizzato, eh cose che poi eh, eh vabbè, voglio eh dire l'ha fatto lei come l'ha fatto Lucio con Lucio Pierri con cui ho lavorato tanti anni. Un altro invece episodio, e questo è, è stato un episodio bellissimo... P perdoni, questa cosa mi ha fatto un, un paragone calcistico, rigore sbagliato di Quara, Otimene va là e gli prende il viso. Sì, in però sai, è un pochino però così. Sai, però sai, non accade sempre vabbè, nel certo, nostro lavoro. Certo. Solo, una, una fatemelo per, dire sono i grandi esattamente una persona eh, come Lello come ce ne stanno tante altre eh, che oltre ad essere un artista è un uomo molto sensibile quindi ha una estrema sensibilità eh, valori, principi che sono fondamentali nel, nel, nell'ambito della nostra eh, diciamo, attività. umanità, attività ma soprattutto come persone e quindi quando le persone sono di un certo spessore poi ti danno anche un, un, un certo tipo di forza e quello fu un bellissimo episodio invece un episodio molto comico eravamo in scena con uno spettacolo che si chiamava Stressati ancora di più eravamo io, Lucio Pierri, Ettore Massa e Laura Freddi eravamo in scena al teatro Totò quando all'improvviso c'era una scena dove io stavo sul lettino facevo proprio l'ipocondriaco, Ettore faceva Ettore faceva il mio compare a un certo punto c'era una scena con un panino che Ettore doveva mangiare mentre mangia questo panino, lo dico proprio in napoletà, sa nozgan su panino perché vi dico che Ettore Massa ha una fame pazzesca. Ma il pubblico, capi? In sala. No, perché poi. Alla fine lui, parte lui del lui cominciò a, a, a dire. <ride> <ride> e Lucio Pirri in scena faceva. stanno zanne stanno Sì, sì. Devo dire, devo dire che mi hai ricordato, tu hai chiesto gli episodi. Io ero a Roma con Lucia Cassini, con lo spettacolo con la regia di Dolurio. E la scaletta, che Lucia metteva mano continuamente a questa scaletta, la cambiata, però non ti avvisava. Cioè, praticamente, io sapevo che in scaletta ero la terza uscita. No, la quarta uscita. Lo spettacolo miele, erano mia e lei, poi c'erano le ballerine, serio. Comunque, le ballerine mi hanno offerto un tuc, biscotto. Un biscottino? Io tenevo tutto, abbiamo mangiato mangiare il suo tuc. Immagino il suo tuc, mo si è azzeccato il tuc sotto al palato <ride> e improvvisamente è arrivato e dice, è dai, hai, sei di scena. Io sono uscito e ho fatto 20 minuti, solo mi mando. Io non potevo parlare perché Questa. non potevo parlare ogni <ride> tanto, mi giravo e facevo con lui, il... che si può con e ho avuto tanti di quegli applausi, ma dai perché ho fatto tutto a mio male. Cioè che era fa Così? Mi... No, mi, mi ricorda, mi ricorda Lucia, ma Una dice, cosa simile a mi un, Lucia mi disse che passata, che passata Mi ricordo un Gigi Proietti rincoglionito che sbagliava le battute in una commedia e poi fu un grande successo Ma io, no, senza mio volere perché... A me è successo in un concerto Stavo un arrivando mio, un residual, no. Ah sì, stavi arrivando a me ah, ah, Eri sono, ci ho anticipato perché così non perdiamo tempo eh. <ride> Sì, sì, ormai voi non ci crederete ma noi Siamo quasi, siamo quasi alla fine e a un concerto mio quante emozioni, un mio recital praticamente io per la prima volta che cantavo un brano inedito del mio unico cd nella mia vita ma non ne farò più ma figurate <ride> la giure calate su ti voglio come dire come allora faccio questo concerto canto sta canzone ma tieni presente il buio davanti a io non mi ascevo né parola cominciai a fare araba <susurra> la io, che io, che io, che io, che io, che io, che io, che io, che mi guarda, non sapeva che... perché lei sapeva le parole, io no, e non sapeva che dove... e seguiva a me, Diana, di Paolo, seguiva a me quello che io facevo. Corino. Quindi facevamo un coro arabo. Di, di che, ti giuro, è una cosa troppo bella, che se la programmavi... Non, non, non la sa, No, assolutamente, eh, ce ne sono tanti, di Diana. Ma che sono che tanti, bello. mentre sì, parli, sì. poi te ne eh, vengono vero, in mente. No. no, ma, ah, la, bellezza, no, tanti. Sì, no, ma sì. la bellezza della puntata è far capire che succede nella vita Dell'attore, perché noi lo, lo apprezziamo e lo ammiriamo quando sta on stage, no? Ma lui ha, ha fatto una confidenza, una confezione meravigliosa, ha detto io avevo paura in quel momento. Eh, e ma tutti noi timore, abbiamo paura, eh, attenzione! Eh. Sì, ma quei tre secondi prima di entrare in scena si si sono espine, la tachicardia, cioè, proprio una cosa esagerata. Sai che con la maturità mi sta accadendo ancora di più, certo, ma certamente, sì. perché sì, c'è sì. la, sì, la no, coscienza che scende, la consapevolezza. Esce fuori, la consapevolezza sì. io oggi non faccio e più fare più le cose a quel sì. punto. A noi sì, non sì, succede, sì, a noi giornalai non succede: succede qualcosa di diverso invece. Io, o perché sono veramente una vecchia penna insomma, e gli amici che mi conoscono io scrivo fiumi di cose che poi metodicamente si sì, metti prendo. là è... e eh, non ma prendo. perché le hai scritte tu le ho scritte sono io, creature però... tue no eh. vado a braccio perché poi nella conversazione escono fuori delle, delle, delle cose del... molto umane <ride> che la gente deve capire che l'attore prima di essere qualunque altra cosa è una Senti, persona mi devi lasciare dire questa tutto cosa che, che mi è vuoi. successo con Luca di Filippo mai è proprio tutto quello che uh, vuoi a te una sera mi di facciamo un duetto io e Luca in uno spettacolo straordinario che io porterò nel cuore che ogni anno a capo, dove facevo la subretta, uscivo, entravo, mi buttavano proprio così perché mi strappavano i vestiti, avevo il cambio scena perché facevo la figlia, l'amante, la ah, cantanta pazza, Uno spettacolo bellissimo! Io ah, ti rimango tantissimo. Addosso. Una sera nell'ultima tazza di te che eravamo io e lui così e cantavamo sull'ultima tazza, una sera mi scordo i beccucci e io sa come già fa. Uh -huh. Facci. Eh. Cioè, tutte queste cose così sera mi scordai vi... però dimenticai, scusate, dimenticai le calze. Le calze mie, sai, quando ti accomodi sulla tua sedia con la tua roba personale, tenevo queste calze nere poi e potevo tenere color carne, non nere. Avevo questo abito di, di, di, di meraviglioso di tulle rosa, esco finale primo atto insieme a lui palloncini che stai che là io mi faccio sta passerella con l'orchestra in buca e tutti che ridevano come pazzi questi collanti appesi non ho un <ride> guarda io volevo morire l'hanno scambiato morire. per un fulano Rosa <ride> sì, sì, sì, no? meraviglioso Barcellona cioè troppo bello. Barcellona. ha dimenticato anche lui collante sulla spalla oh madonna santa Barcellona. che hai combinato <ride> apertura si pari secondo te c'erano queste due attrici che dovevano, erano spettatori che erano Fare era una, vabbè, uno spettacolo gemellato con uh, sta sta, don, sta attrice, dove aveva due paia di calze, perché in una aveva le calze e il collant, poi lei, tra, una, tra un, un istante e l'altro, doveva togliere uscivano le calze a rete, perché doveva tra fare l'uscita da ballerina era un po' cicciottella ma andava nel personaggio se <ride> non no se non lo hai una sola e nulla fretta no, che la t'acosce non la ha hai per cui ascetta. io da dietro le quinte che la, troppo tengo vizi guardate cosa perché, <ride> vedo questa che esce cammina e teneva i due gambe e mi esasceva su collante a peso no guarda accadono certe cose assurde no, meraviglia... ma tu stavi all'altezza giusta ovviamente no io no no io No io sono cioè. crudelia che alberga <ride> Ma e quella è suo che è l'altezza che gli piace <ride> hai capito? no ma sono fatta le cause no? allora abbiamo un minuto siamo veramente in chiusura che peccato eh, il, il tempo è volato come vedi allora eh, io voglio ringraziare innanzitutto i miei graditissimi, amabilissimi e bellissimi ospiti grazie Rosa grazie grazie, grazie, grazie a te, a te per averci Lello, invitati Un mi abbraccio forte a te io grazie. con Lello mi vedo quasi quotidianamente <ride> perché ci, ci vogliamo bene anche fuori dalle scene voglio ringraziare tutti quanti voi da casa noi ci vediamo venerdì prossimo stessa emittente, stessa ora ma c'è un tema molto più importante venerdì prossimo non che questo non lo sia parliamo di salute è stato bello eh, stare con voi questa serata Massimo Punti di Vista finisce qui venerdì prossimo a lei ciao <ride> cuore di sfogliatella